ciao allora oggi vi mostro la prima ondata che mi è arrivata di De collane che ho preso da wish allora ve ne mostro alcune, quelle che mi sono arrivate e tutte estate che le prendo e stanno arrivando adesso quindi ci vuole un po di tempo comunque sia sono tutti prodotti che sono carinissimi alcuni ve li faccio vedere subito cioè sono carine e oltretutto vanno bene sempre io poiché uso sempre le maglie a collo alto le trovo perfette soprattutto per il periodo invernale la qualità è abbastanza buona per il prezzo che hanno e oltretutto le ho acquistate tutte a 1 euro 1 perché quando le vedo metto una lista di desideri in qualche giorno va sicuramente in promozione con gratis, con la spedizione che pago ma pago la spedizione a 1 euro e quindi tutte quante a 1 euro sempre e non so se mostrarvele così ci provo oppure se girare la fotocamera ma adesso comunque le vediamo Allora la prima che vi mostro è questa No, direi che giro la fotocamera. Allora, la prima che vi mostro è questa. Ho tenuto le luci accese perché forse i colori sono un po' sfalsati, ma si vede quanto brilla. Questa è abbastanza grande, devo dire. È anche una bella catena lunga che ha il suo moschettone, eccolo qui, che è abbastanza resistente. La catena è abbastanza resistente ed è proprio bella la collana poi io ho una passione per le farfalle quindi diciamo che è un po grande perché guardate prende due dita eccola qua però è in simil oro rosa con tutti i brillantini è molto bella ed è anche abbastanza leggera ecco diciamo che se tornare indietro non so se questa la ricomprerei ma per adesso è carina È un attimo perché devo andare ad aprire la porta se no me la tirano giù ok allora adesso che finalmente siamo a posto vi faccio vedere la seconda che è molto più piccolina è anche più corta vedete anche la collana è più corta quindi è un girocollo comunque sia ha sempre il suo moschettone che è abbastanza resistente la collana ha una maglia fitta quindi è più resistente ed è questa stellina con una pietra eccola qui è una stellina vi faccio vedere con la luce anche se sarebbe meglio senza luce però vedete anche voi senza luce che non si vede niente quindi poi così si vede anche quanto sbrilluccica è una stellina con una pietra viola ed è carina è molto più semplice ma è bellina poi andiamo avanti a ah, questa qui questa è bella perché questa è guardate un cuore è bello anche il materiale perché è bello resistente con una pietra azzurra che è molto carina questo ciondolo è gran grande così ok quindi è piccolino e bello resistente abbastanza resistente anche il, il gancetto la catena mi sembra abbastanza di qualità ha il suo moschettoncino e poi è regolabile quindi l'ho chiusa così ma si può chiudere anche più avanti in base a come la vogliamo comunque questo ed è de, eh, mi piace la mia misura di catena e poi è davvero bella e vi ricordo che è sempre un euro poi altra catena che vi mostro è questa che è particolare allora questa è intanto è chiusa così quindi è impossibile perderla è un gatto sulla luna eccola qua è bella di qualità è abbastanza resistente anche la catena è abbastanza resistente, è un giro collo classico perché è cortina, ha il suo moschettone sempre con la maglia che si può regolare, in questo caso io per superare le maglie a collo alto la tengo proprio al massimo della lunghezza, e questa qui, è carina e oltretutto si sono sbagliati e me ne hanno mandate due uguali nella bustina. E quindi perfetto perché una l'ho già regalata a mia mamma così ne abbiamo una testa e comunque è deliziosa. E poi vi mostro l'ultima per adesso. Eccola. Questa. Che è molto leggerina, è un fiore eh, con... E sembra smalto azzurro con tutti i brillantini dentro è molto bella fa un punto luce senza luce però senza luce si vede poco comunque questa è delicata è un giro collo classico perché la catena non è tanto grande la catena non è neanche troppo resistente devo dire questa è delicatina il moschettone abbastanza resistente ma è la catena che la vedo più leggerina rispetto alle altre, non è un problema, al massimo e eh, la cambio con una di queste. Comunque mi sembra carina e vi ricordo che sempre a un euro. Allora, queste erano tutte le catene collane che ho preso da Wish per il momento, perché vi anticipo che ho iniziato a prenderle verso giugno, luglio, stanno iniziando ad arrivare e ne ho prese altre, stranamente. Volevo farvi vedere solamente la grandezza, un attimo per farvi capire di una, la grandezza è questa, quindi sono carine. Non con questa maglia sicuramente, ma comunque le trovo carine. Sono tutte a un euro, quindi direi che si possono tranquillamente acquistare. E fatemi sapere se vi ho tenuto un pochino di compagnia con questo video, se mi sono piaciute, qual è di queste che vi piace di più, ma vi anticipo già che tra poco ci sarà un altro video del genere perché stanno arrivando. Ed se ti è piaciuto questo video ti ho tenuto un po' di compagnia, mi raccomando di mettermi un like, di iscriverti al canale e anche di cliccare sulla campanella così verrai avvisata ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima! Ciao!